Emanuele Bona, presidente del gruppo grafici, cartai e cartotecnici dell'Unione Industriale di Torino. Abbiamo questo ospite per parlare di editoria e per parlare di tutta la filiera professionale dell'editoria. Dicevamo prima, una professione che può essere addirittura attrattiva per i giovani. Allora, quello che, che teniamo, ovviamente noi stiamo ragionando oggi sempre di più, il digitale ci porta a ragionare in una logica di integrazione, si parla di filiere, eh, oggi... Non è più come un tempo in cui i vari settori della catena del valore, le varie componenti della catena del valore lavoravano in maniera separata le una dalle altre. Oggi la logica, il digitale ci porta a ragionare in una logica integrata. Qua siamo al salone, quindi pensiamo dal lettore, alle case editrici, alla componente industriale che è quella che io rappresento, di tutta la parte della trasformazione, quindi il mondo della stampa, il mondo della carta, della produzione della carta. Il progetto che abbiamo avviato è un progetto che vuole valorizzare le competenze. Torino da questo punto di vista ha una tradizione ed è un'eccellenza da sempre. Il punto importante è che anche da un punto di vista della rappresentanza sul territorio occorre mettere in piedi quello che è un progetto che permetta di evolvere anche secondo quelle che sono le nuove tecnologie, quello che sono i nuovi media che abbiamo ed ecco come nasce questo progetto questo progetto nasce con l'idea di allargare i confini allargare i confini della rappresentanza mettere in condizione eh, la, quella che è la filiera che produce il prodotto perché oggi si parla di No, voi, voi vedete i libri, ma legato al libro che è il prodotto sia nella parte del processo che è tutto digitale ma pensiamo a tutto il mondo dell'influencer tutto il mondo TikTok tutto quello che è l'intelligenza artificiale che si sta facendo in maniera molto importante ecco allora lo scopo che noi ci poniamo come associazione, come rappresentanza è di rappresentare tutta questa filiera in una logica integrata per fare in modo tale che si possa lavorare sull'unico valore, insieme chiaramente alle aziende, che sono le competenze, sono i giovani. Che... Ecco, su questo, quanto la formazione universitaria, pre-universitaria, post-universitaria gioca dal vostro punto di vista di imprenditori? Beh, è essenziale, <ride> è assolutamente essenziale. La formazione è l'elemento determinante sia per la creazione delle competenze, ma anche e direi soprattutto al giorno d'oggi nel saper gestire quelli che sono i cambiamenti perché noi sappiamo bene Circa il 40% dei lavori che ci sono oggi, 10-15 anni fa, non c'erano, quindi non ci si può concentrare unicamente sulla parte hard, sulla parte hardware, diciamo, sulla parte nozionistica. È molto importante concentrarsi anche sulla parte soft, sulla parte di come si affronta quelle che sono le evoluzioni che il mondo del lavoro vive. Le professioni, le nozioni che si apprendono oggi, magari tra 15, 10, 5, 10, 15 anni saranno ovviamente diverse. quindi imporsi in una situazione di ascolto, imporsi il famoso learning by doing, cioè l'imparare sempre facendo, il long life learning, ecco sono tutti aspetti estremamente importanti che devono caratterizzare ovviamente quello che è il percorso di un giovane oggi e per il quale noi, al quale noi vogliamo ricordare che la nostra filiera che va dagli editori, che va dai trasformatori, quindi da chi stampa, da chi fa packaging, ma da chi si occupa di social media, di chi si occupa del digitale, è assolutamente una filiera di cui tenere conto, perché produce contenuti, produce bei prodotti, qua a Torino al Salone lo vediamo e quindi invitiamo davvero i giovani ad interessarsi e appassionarsi di questo che è un mestiere bellissimo e che a Torino da sempre è un'eccellenza. Assolutamente. Grazie a Emanuele Bona, presidente del gruppo grafici, cartai e cartotecnici dell'Unione Industriale di Torino.